Ma eh, guarda, difetti, parto dei difetti, è difficile trovarne per una scarpa di questa concezione. Non sono per nulla sorpreso dal fatto che questa Reebok Float Ride Run Fast 3.0 consenta a noi podisti amatori di tornare indietro di qualche anno perché in effetti la scarpa si presenta in maniera tradizionale e al tempo stesso innovativa. Ma per capirlo partiamo subito dalle specifiche che ci parlano di una scarpa di 198 grammi anche se nella taglia us 9 anche se nel modello che abbiamo testato sembra più eh, di 213 grammi stiamo parlando di un drop 8 25 mm nel tallone 17 mm nell'avampiede secondo me le specifiche non sono esattamente chiare ma al tempo stesso la sensazione che avrete correndo con queste eh, fast 3.0 sarebbe quella di eh, un contatto al terreno e al tempo stesso una stabilità che raramente si trova in una scarpa invece più tra virgolette moderna, scarpa che sostanzialmente ha un'altezza dal suolo almeno 15 cm superiore rispetto a quella che stiamo raccontando. Parlando della tomaia parliamo di un monomesh interessante perché comunque ha un ampio spazio nell'avampiede e quindi stiamo parlando di innovazione perché le marche adottano di solito una tendenza ad avere scarpe molto strette per le gare hanno dei lacci assolutamente piatti e minuscoli, una linguetta che nonostante tutto vi consentirà di tenere la scarpa ben allacciata e comunque di avere una sensazione di morbidezza unica che altre scarpe non necessariamente offrono. Il tallone è anch'esso anch particolare, sebbene si pieghi in maniera abbastanza chiara nella parte posteriore troverete comunque una stabilità intrinseca abbastanza elevata. Nonostante tutto questa scarpa è pensata per chi corre di mesopiede, se non addirittura di avampiede. L'intersuola invece è assolutamente innovativa. La parte inferiore, il float ride, è in payback, mentre c'è un secondo strato superiore in eva che rende questa scarpa e il comportamento della corsa particolarmente interessante Scarpa che secondo me è comunque morbida ma non così morbida come per esempio altre scarpe che tra virgolette vi fanno correre il 4% più velocemente. A livello di suola c'è una gomma presente su tutta la superficie con dei piccoli tacchetti che vi consentono nei cambi di direzione di correre davvero velocemente e di non avere problemi nemmeno eh, durante la pioggia. Secondo me questa scarpa vi consente sicuramente di correre velocemente però eh, la sua flessibilità che è abbastanza evidente, porterà a correre velocemente solamente chi è in grado di portarla ai ritmi più elevati. Sono rimasto sorpreso dalla sua ammortizzazione che nonostante i 213 grammi vi consentirà di avere una sensazione di ottimo contatto al terreno, ma al tempo stesso una buona ammortizzazione che pure eh, ai ritmi lenti non, eh, non crea grossi problemi a chi corre eh, tradizionalmente con scarpe di questa tipologia. Per capire comunque come si comportano in corsa lascio la parola al mio amico e eh, pro depodista Andrea Soffientini che è venuto a casa mia qualche giorno fa e ci ha raccontato tutti i dettagli di questa scarpa, l'ho intervistato, nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima! Andrea, buongiorno, vedo che stai manipolando le tue nuove Float Ride di Reebok Fast 3. Cosa ne pensi di queste scarpe? Quindi sono mie queste. Una bella scarpa leggera, molto racing, e morbida, alla fine le scarpe racing sono sempre un po' durette, erano un po' durette, diciamo che scarpe così adesso se ne vedono poche e questa qua invece risulta morbida al piede. Una buona mescola mi ricorda un po' il Lunar di Nike che, che aveva dato delle, delle belle soddisfazioni ai tempi sulle scarpe da corsa, almeno a me piacevano. Un po' i precursori delle scarpe adesso dello, con lo Zoom X o altre mescole molto morbide. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? <ride> queste qua sono scarpe per pochi, secondo me sono scarpe per chi almeno corre sotto i 4 al chilometro in gara, eh, per gare sotto i 10 km, diciamo. Invece in generale potrebbe essere una scarpa per, uh, per i, i nostalgici delle scarpe basse, scarpe racing, scarpe... Con un bel contatto sul terreno, ma sono comunque relativamente riposanti rispetto alle vecchie scarpe che mi ricordo, che chiamavo le piastrelle. A livello di peso del podista amatore, le scarpe pesano pochissimo, 213 grammi, ma a livello di peso del podista amatore. Eh, che limite imporresti? Guarda, ti dico che a sentirle, vedi questa qua direi che è molto meno di 213 grammi. Sono, sono particolari, sembrano davvero, davvero leggere, direi per runner sotto i 70 kg sicuramente per far le gare almeno massimo fino alla mezza maratona. Una delle domande che ci hanno posto è scarpa rigida o scarpa flessibile, in questo caso di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una scarpa eh, relativamente flessibile, per essere una scarpa così bassa è tra le più flessibili che mi ricordi, e ripeto, a parte che l'intersuola è, è fatta in due strati, uno un pochino più morbido, e uno un pochino più duro, però è una scarpa che risulta abbastanza flessibile, che accompagna la, il movimento del piede. Fino a quali distanze le utilizzeresti? Guarda, la sulla mezza maratona per un atleta un po' come me che magari vuole correre in spinta quel giorno oppure per gare spurie sotto la, la mezza maratona fino ai 5 km. Cavolo, quasi forse su scarpe da pista, stanno sotto i 25 mm. Se stanno sotto i 25 mm, assolutamente le utilizzerai anche in pista anche perché la, il battistrada sembra quasi una chiodata, quindi si potrebbero sfruttare in pista. Non so se sono omologate, però, però sì, sicuramente sono sotto i 25 mm. Bisogna, bisogna valutare questa cosa, se no diventa una scarpa molto interessante per la pista. A livello di allenamenti, anche per ripetute oppure soltanto per medi? No, no, assolutamente le utilizzerei sulle ripetute, su qualsiasi lavoro veloce, quindi da, da un lento svelto fino a delle ripetute anche a uh, come i 400 o anche più corte, si comportano molto bene, secondo me è un'ottima scarpa, davvero è particolare perché è fascia medio-bassa di prezzo e invece si comporta molto bene in tante occasioni. A livello di calzata raccontavi nell'unboxing che ti vanno perfettamente quasi come un guanto, cosa ne dici? Sì, confermo, sono quasi abbondanti dalla stessa, cioè la mia misura è quasi abbondante, ti direi che alla fine è molto comoda e quindi è una cosa che aiuta. Tante volte anche io ai tempi preferivo la scarpa un po' dura, un po', un po più stretta, invece adesso questa qua che è più morbida, è un pochino più, più larga al piede, ma mi fa comunque sentire il contatto col terreno, mi fa spingere come voglio io, alla fine... La preferisco a quell'idea quell di scarpa un pochino scomoda. A livello di conchiglia, tallone, cosa, cosa hai notato? Che, che è morbido, che, che quindi, cioè comunque è morbido, ma non, non così tanto da perdere stabilità. E quindi alla fine rimane protettiva, ma, ma non, non rompe le scatole, diciamo. Battistrada è particolare, diverso rispetto agli altri. Quali sono le tue sensazioni? E soprattutto ritieni che in curva anche a velocità elevate abbia un grip eh, buono? No, guarda il battistrada, secondo me è super. Per la tipologia di scarpa, forse è una delle poche che mantiene un motivo sembrano quasi chiodi delle scarpe da, corsa, da, da pista e risulta molto precisa e nelle curve come dicevi te rimane precisa ma perché è bassa rispetto alle altre scarpe quindi eh, ottimo grip bisognerebbe valutarla bene sul bagnato perché potrebbe scivolare un pochino perché comunque il battistrada è abbastanza duretto però secondo me senza problemi a livello di intersuola parliamo del float ride a quale altra intersuola questo float ride secondo te si paragona te l'ho detto mi ricorda l'unar nella parte eh, a parte che la mescola è fatta sono due mescole una sopra l'altra quella più morbida col float ride plus mi ricorda molto l'unar che c'era sulle vecchie nike perché è morbido ma reattivo. E a livello di confronto di scarpe simili, non molti comprano uh, Reebok. Tra, tra l'altro, le mie azioni Adidas le ho vendute e anche al tempo stesso uh, Adidas sembra che abbia ricevuto delle offerte per vendere per vendere Reebok, cosa ne dici? Una scarpa simile mi ricorda un po' la Lunar Racer che avevo di Nike, non la Lunar Tempo che era un pochino più morbida e di altre scarpe particolari simili è difficile trovarne perché davvero è una scarpa racing ma con una mescola morbida. E invece scarpe più, a concezione più moderna non, è, non, non ci sono secondo te? Guarda, ti dirò, forse come morbidezza mi ricorda la Mac 4 come, come idea proprio, se dovessimo tirare fuori una scarpa, è sicuramente più bassa, è un pochino più, anzi un po' molto più spinta questa qua. Ultima cosa, quali sono secondo te i pregi e quali sono i difetti di questa scarpa? Ma eh, guarda, difetti, parto dai difetti, è difficile trovarne per una scarpa di questa concezione, quindi una scarpa leggera, una scarpa da... da da gara e eh, fondamentalmente nasce, nasce così diciamo picco, bassa e, e scattante quindi fondamentalmente non ha grossi difetti. Eh, I pregi invece che sono, secondo me sono fondamentali è che è una scarpa bassa, una scarpa reattiva, una scarpa da, da gara ma comunque ha una mescola morbida che salva un pochino la gamba poi nelle, nelle fasi finali della gara al contrario di quelle scarpe che dicevo un po' delle piastrelle che quando avevi la gamba dura dopo alla fine diventano difficili da spingere Mi piace tanto anche la linguetta che è molto racing anche lei ma è molto morbida e quindi non dà fastidio al collo del piede Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima speriamo di eh, incontrarci in pista qua a... Uh, spero che non diluvi, però vediamo. Per ora tiene. Va bene, ciao. Ciao.